Preferenze Il giorno della solitudine I ricordi mi faranno compagnia Per ora preferisco vivere attimi Che si aggiungono ai ricordi Principio attivo La coscienza è una droga A piccole dosi è un continuo dormire Mentre accade la vita A dosi massicce la mente non fa riposare gli occhi sotto la tortura esistenziale quando il cuore canta la ninna a tutti e due ha trovato la giusta dose di questa droga poveri potenti tempi bui per i potenti quando il cieco del calcio, il calmante della religione, le illusioni del sesso e la supposta della paura non faranno più effetto e gli uomini snifferanno la vita. Alle volte. Si respira aria rassegnata dove prima si fumavano musiche e parole. Ma una bicicletta in più è una macchina in meno. Un amore finito è un amore vissuto. Una scopata che ti sfinisce ti rende uno straccio e fai pulizia. Sempre di moda. Ho un braccialetto nella mente, un piercing al cuore, un tatuaggio nell'anima. I veri ricordi sanno come farsi sentire. Campare. Non ho tempo per pensare a pill. Ho un'anima da mandare avanti. Sporco, benedetto. L'istinto di sopravvivenza delle emozioni è distratto dalle virtù del virtuale. C'è sempre uno schermo, ma è così trasparente, che si permette di coincidere con i nostri occhi. Approfitto di me. Da un'azione, una reazione. Questo insegnano fuori dalla culla. Così ogni gesto senza ricompensa ci lascia bolle vuote da riempire svuotando bicchieri. Le bolle restano e perché se ne vanno al giorno nuovo, pisciati i fumi dell'alcol. Ma le nostre azioni sono già reazioni, reazioni dell'essere vivo, la ricompensa che cercavi. Serata. Fatto a pugni col dolore, sputato sul piatto dell'amore, mangiato pezzi del mio cuore. Tanto casino per una festa senza vestito adatto. Offro il mio io. Pagherò volentieri il prezzo delle, ris delle risate, seguite da silenzi che anticipano condanne, se servirà a far sentire meno solo anche un solo cuore. voglio trovarmi nel durante delle cose il tempo in apnea negli abissi del ridere voglio vedere me ne andrò da chi conosci di me curioso di vedere se verrai grazie ciao ciao